Louis Tomlinson e Eleanor Calder felici e innamorati dopo un anno insieme. Louis Tomlinson e Eleanor Calder, le foto insieme al matrimonio di Kim Davidson. Lo scorso 16 dicembre Louis Tomlinson e Eleanor Calder hanno partecipato insieme ad un matrimonio al Stanford Hall, nelle Leicester Sire, in Inghilterra. Le apparizioni in pubblico dei due fidanzati sono rare, ecco perché le fotografie scattate durante l'occasione hanno fatto impazzire i fan della coppia sul web. Nelle fotografie in questione Louise e Eleanor sembrano felici e innamorati mentre camminano insieme sotto lo stesso ombrello e condividono un foglio durante la cerimonia. Il matrimonio al quale i ragazzi hanno partecipato è quello di Kim Davidson, artist manager di Modest Management, che ha seguito Ione Direction per diversi anni. Insieme a Luis e Eleanor, infatti, era presente anche Nialo Ran. Louis Tomlinson e Eleanor Calder, un anno insieme. Dopo essersi lasciati nel 2015, Louis Tomlinson e Eleanor Calder, erano tornati insieme circa un anno fa. Come si intuisce dalle fotografie scattate al matrimonio, la loro storia sembra resistere, nonostante il non facile riavvicinamento tra i due. Dopo essersi lasciato con la storica fidanzata, infatti, Louise Tomlinson ha avuto un figlio dalla stilista Brianna Jungwirth, con la quale però non c'era stata una relazione d'amore. Prima di tornare con Elianor aveva avuto anche una storia anche con l'attrice Daniele Campbell. Il ritorno di Louise con Elianor risale circa ad un anno fa. Alcune voci avevano parlato anche di un possibile matrimonio, ma ad oggi la notizia non è stata ancora confermata. One direction di nuovo insieme. Dopo il successo del singolo You Stole Don Con Steve Aoki, lo scorso luglio è uscito il secondo singolo di Louise Tomlinson, Back to You. Così, mentre i fan continuano a sperare nella reunion de Ione Direction, le carriere e le vite dei giovani cantanti sembrano proseguire su strade differenti. Ci prenderemo una pausa, ma torneremo avevano dichiarato Ione Direction, ma ad oggi non si hanno segnali concreti di un loro possibile ritorno.